Nadia Rinaldi e il clistere a Rosa Perrotta, lo scontro Tras all'Isola dei Famosi. In foto, Credits, Frezza la Fata, IPA. Non sono mancati i momenti Tras nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018 in onda lunedì 29 gennaio. Tra questi il nuovo scontro tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta, corredato da una gaffe sul clistere già entrata di diritto negli annali del programma. Nadia, Rosa e il clistere. Il battibecco con precisazione sui movimenti intestinali della perrotta è stato solo uno dei momenti imperdibili della puntata. Che ha visto tra l'altro anche le accuse di Eva Engera a Francesco Monte, a suo dire colpevole di aver portato Marijuana nella casa in cui i naufraghi sono stati ospiti prima che iniziasse l'isola vera e propria. Lasciamo però stare le droghe e passiamo allo scontro tra Rosa e Nadia, che si è acceso dopo che la prima ha votato l'altra con nomination palese. L'attrice romana si è infuriata con l'attronista, io ho cercato di avvicinarmi a te. Quando ti ho visto stare malissimo sono venuta e ti ho fatto un clistere per farti stare meglio, mia cara. Brava, sei una signora ha commentato la perrotta imbarazzata, ecco, diciamolo a tutta Italia, sono stitica. Che è da dire che l'inviato Stefano De Martino non è stato in grado di gestire perfettamente la situazione, andiamo avanti tra un clistere e l'altro. Lo scontro tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta in settimana. La lite cui le due naufraghe hanno fatto riferimento è accaduta in settimana, pochi giorni dopo lo sbarco a Kaios Kokinos. La perrotta ha fatto notare a Nadia e a Filippo Nardi che stavano mangiando da soli senza aver diviso le porzioni e la Rinaldi ha risposto per le rime alla tronista, riprenditi e stai calma. Dici le cose con un tono del caos. Non capisci l'italiano, evidentemente. Rosa, a quel punto si è scaldata, io chiedevo solo di fare le porzioni per tutti. Dico le cose con un tono del caos? Guarda tu come sei agitata. L'italiano te lo posso insegnare, sono laureata con 110 e lode. La fidanzata di Pietro Tartaglione ha infatti una laurea in management strategico e non sembra aver gradito affatto che la sua cultura sia stata messa in dubbio. Nadia e Rosa in nomination con Francesca Cipriani. Nadia e Rosa sono dunque le nominate della settimana, insieme a Francesca Cipriani. Se questultima e la Rinaldi sono state le più votate, la perrotta è stata mandata al televoto dalla major Alessia Mancini.